Ciao a tutti, fino a ottobre eh, voglio tirare con l'arco istintivo anche per capirci un po' farò sia un 18 metri che un 3D e vediamo un po' come va poi decidiamo eh, anche se sicuramente ritornerò al mio smart riser eh, per quanto riguarda l'indo eh, però voglio capirci qualcosa in, anche per diversificare un po' eh. ricordiamoci che diversificare è sempre un buon, eh, un buon allenamento quindi diciamo che questo agosto e settembre lo dedico all'arco tradizionale e, e niente e vediamo poi un 18 metri e un 3d come, come andranno. Ok. Vediamo un po' il tiro Uso le mie VAP, ho messo quelle le alette IS3, mi sembra che vadano bene, comunque adesso vediamo, vediamo il tiro. Come vedete la presa sulla corda può essere fino a 3 mm dalla cocca, e giusto per non toccare la cocca, quindi fino a 3 mm diciamo che siamo, che siamo più o meno qua al, sotto il punto d'incocco. E vediamo un po come vanno ovviamente non si può fare stream walking però da quest'anno si può fare face walking poi eventualmente eh, ne parliamo più approfonditamente per quanto riguarda il face walking e se ci conviene farlo dove ci conviene farlo e come ci conviene farlo comunque vediamo un po il tiro per quanto riguarda l'arco istintivo eh, che si chiamerà arco tradizionale dal primo di settembre Passiamo circa 35 metri, ora vediamo dove siamo andati a finire. Vabbè non male abbiamo detto 35 metri purtroppo due errori però un 8 tutto nel giallo un 8 e un 6 vabbè D'altronde 12 frecce tirate... Pazienza! Ci alleniamo di più! A cominciare